Sembrano pesanti, le ho provate in pista e in effetti erano leggiadre, molto leggere, una, una bella scarpa. Guarda... Proprio ieri mi è arrivato un pacco da ASICS e vado stamattina con Andrea ad aprirlo che occasione migliore di incontrarci poco prima delle sue gare che eh, saranno in 1500 metri oggi pomeriggio Saronno e domani 5000 sempre regionali a Saronno le regole del gioco sono sempre le stesse, Andrea deve indovinare che scarpe, di che scarpa stiamo parlando quanto pesa e quali sono le sue caratteristiche principali cercherò comunque di farlo correre velocemente in pista so però che lui comunque oggi ha la gara quindi non so se riuscirò a convincerlo mi sono arrivati anche dei pacchi eh, di Morten e in particolar modo il gel alla caffeina sapete che sto svolgendo il mio de detox per 10 giorni quindi è un po' una beffa però nei prossimi giorni magari farò una recensione mi sono arrivate anche delle proteine di The Protein Works, vediamo che caratteristiche hanno, nei prossimi giorni farò una recensione anche di quelle, vi faccio sapere. La dieta detox sta funzionando davvero bene, il cibo che mangio è veramente eccezionale, eh, ve lo faccio vedere. Nei prossimi giorni cercherò di raccontarla qui sul canale, mancano ancora 5 giorni, non vedo l'ora che finisca. Consiste nell'astenermi da carboidrati, Alcol e caffè, soprattutto quest'ultimo faccio davvero fatica. Adesso vado a prepararmi per andare a Garbagnate e ci vediamo dopo. Ciao Andrea, come al solito oggi faremo la solito, il solito unboxing. Eh, apri la scarpa e vediamo cosa c'è dentro. Apri la scarpa o apro la scatola con dentro la scarpa? Eh? Apri la scatola con dentro la scarpa. Ho le scarpe. Sì. ma oggi non ti ho dato nessun no, taglierino avevo la chiave della mia macchina ma forse in qualche maniera Oh! ce l'ho fatta stai battendo ogni record Spero ah! che non ho... non ho la forza le regole sono sempre le stesse devi indovinare di che scarpa si tratta dire quanto pesa e quali sono le caratteristiche potrei anche fartela provare Ah, è un parto intanto c'è dietro forse un sacchetto una maglietta cos'è che è? una sacchetta una sacchetta, sì delle scarpe allora le scarpe non sono leggerissime le chiavi della macchina me la metto qua per terra allora io non lo so che quanto pesano, perché non lo provate. Allora, pensavo fossero più leggere. Meta speed. Allora, Beh. però ti dico... Eh, Puoi aprire anche gli occhi. L'ho indovinato eh. dalla... Dalla durezza, cioè dalla poca flessibilità e dalla schiuma relativamente morbida, eh, però sai che me l'aspettavo molto più, più leggere, eh, al contrario della nota marca con la N mi sembrano almeno il doppio più pesanti quasi. No dai, non è proprio così, <ride> assolutamente. Saranno comunque sopra i 200 grammi, secondo me. Assolutamente, quello assolutamente. E Poi metteremo, metterò in sovraimpressione il peso esatto. No, bella scarpa, la, la provo subito. Allora, intanto conchiglia del tallone dura. Linguetta racing, tomaia abbastanza racing, vediamo. Questo qua è il 27 cm di Max quindi a me dovrebbe star piccolo Sono 9,5 eh Andrea Infatti ti dirò che mi, mi sembrava una calzata giusta Quindi questo qua è il mio numero Quindi credo che Max le darà a me Le ho appena vinte io queste scarpe qua No direi che se è 27,5 cm direi stesso numero di sempre Perché a me stanno perfette Sembrano molto le Adidas come, come idea di scarpa, quindi un pochino più dura l'intersuola, non è cicosa come lo Zoom X, neanche come quello della Carbon X, si avvicina molto alle, alle Adidas. Ma tu vorresti farti un giro in pista per, per provarle? Direi che si può fare un, un giro in pista, siamo venuti qua apposta, facciamo, facciamo un giro in pista, perché comunque al, al campionato italiano di Paratico mi hanno chiesto come mai non, non ti filmavo più in pista. Eh, fai un giro in pista e poi dopo ci dai le tue sensazioni iniziali. Dai dai, andiamo! Andrea, prima ci ho corso due minuti con, con queste Magic Speed, che cosa ne pensi? Allora intanto che le ho chiamate Meta Speed, secondo me il loro nome giusto era Meta Speed dopo aver fatto le Meta Racer, però vabbè le hanno chiamate Magic Speed e ti dirò guarda, a te volevo tagliare il pezzo ma lo devo ridire, eh, al tatto, cioè al tatto, in mano sembrano pesanti le ho provate in pista e in effetti erano leggiadre, molto leggere, eh, una, una bella scarpa. Guarda, ti dico, forse di primo acchito bella da vedere, non, pesandola sulla mano. Avrei detto, mm, l'ho provata in pista, mi è piaciuta tantissimo. Adesso non voglio fare la marchetta, però è una scarpa racing, ma comunque comoda. Mi ha fatto sentire tanto i metatarsi che lavoravano, quindi sono contento perché ti dà una sensazione comunque di contatto col terreno, ma dall'altra parte ti dà tutto quella quella bellezza, diciamo, della tanta schiuma e dell'aiuto della piastra che ti spinge. Mi è piaciuta tanto, diciamo. Poi è pure della mia misura. Io spero che Max la provi e poi me la, me la dia per sempre. Cioè tu pensi che a me non piace di conseguenza? Nella mia misura, Max. Non è che non ti piace. È della mia misura, se della mia misura, l'avevi detto nell'altro video, che alla fine era così. Poi, vabbè, se vuoi cambiare le regole così sul campo, fai pure, però... Anche e... per caso, se ce ne ha mandata uno, se ne avesse mandate due, sai... Eh, però. invece a livello di intersuola ha la stessa intersuola del, eh, delle Nova Blast che cosa ne dici? guarda non, non l'avrei detto perché comunque sulla Nova Blast era molto più morbida questa forse per anche un fatto di stabilità eh, l'hanno fatta un attimino più dura sembra, però ripeto credo che dopo in gara forse sia meglio così perché comunque la Nova Blast un pochino cedeva è vero che questa è la piastra in carbonio quindi comunque un pochino più stabile però guarda, ti dico, prima l'ho provata e dopo non la sentivo dura quando ci correvo, quindi è comunque molto responsive, sono contento, hanno fatto una bella scarpa, secondo me si sono elevati anche loro, mancava una vera scarpa da strada per competere ad alti livelli. Tanti atleti sono passati in ASICS, credo che sapessero già dell'arrivo di questa scarpa e diciamo che si piazza comunque molto bene nell'Olimpo delle scarpe carboniose. Va bene, tra l'altro la piastra è solamente davanti, quindi per te è assolutamente un grande vantaggio perché ti permette di spingere al meglio. Nei prossimi giorni cercheremo di fare la recensione completa, eh, vi chiediamo di portare questo video al, all'estremo in modo tale che tutti lo possano vedere. Eh, ci vediamo alla prossima, grazie Andrea, ciao! Guarda, poi colgo l'occasione per dirlo, se potete condividetelo sui vostri gruppi di corsa ma in generale i nostri video condivideteli sui gruppi di corsa su Facebook, su Instagram, fateci un po' di pubblicità che ne abbiamo bisogno eh, anche perché vedo che il nostro servizio sta piacendo a tanti tanti ci, ci fermano per strada a far con questa cosa ci ringraziano per quello che facciamo Uh, vabbè, Max fa un po' di più, ma proprio un pochino in più di me e siamo contenti. Diciamo che forse Max un pochino si era scocciato, ma forse anche io qualche volta abbiamo avuto ma chi ce lo fa fare, però dopo la gente è contenta e credo che stiamo, cioè stiamo facendo, a detta vostra, stiamo facendo un ottimo servizio. Io, io sono gasato per questa cosa. Grazie Andrea, ciao alla prossima. Ciao alla prossima.